8 consigli di automiglioramento per rimettere la vostra vita in carreggiata Noi di Family Builders crediamo che migliorare se stessi sia la chiave per essere presenti nella vita degli altri. L'automiglioramento non solo vi aiuta a dare il meglio di voi stessi, ma anche a migliorare il vostro benessere generale. Le persone che fanno del miglioramento personale una priorità tendono ad avere una maggiore autostima e sono anche più resistenti. Ecco 8 attività di miglioramento che potete fare ogni volta che ne avete la possibilità. Fissare degli obiettivi per se stessi. Fissare degli obiettivi vi aiuterà a organizzare le cose che volete raggiungere. Potete farlo semplicemente creando un elenco, oppure potete divertirvi a creare una bacheca con immagini tratte da riviste o da internet. Circondatevi di persone che vogliono vedervi fare bene. Qualcuno ha detto che siete la somma delle persone con cui passate più tempo. Chiedetevi se le persone con cui passate il tempo vogliono il meglio per voi e per la vostra vita. Dovrebbero essere in linea con ciò che volete essere. Valutare ciò che non funziona ed eliminare queste abitudini. La follia consiste nel fare ripetutamente la stessa cosa aspettandosi un risultato diverso. Prendetevi invece il tempo di valutare ciò che non funziona e di apportare i miglioramenti necessari. Imparare una nuova attività o abilità. È un'occasione per uscire dalla propria zona di comfort e fare qualcosa che si è sempre voluto fare. Il progresso è meglio della perfezione. Le persone imparano nuove abilità su internet, gratuitamente, in continuazione. Niente scuse. Mangiate sano e idratatevi quotidianamente. Siamo fatti soprattutto di acqua. Siamo anche ciò che mangiamo, quindi è essenziale trattare il corpo come un tempio. Nutritevi di elementi nutrienti per essere sicuri di avere l'energia necessaria per raggiungere tutti i vostri obiettivi. Abbiate compassione per voi stessi e per gli altri. La compassione è un fattore enorme nel modo in cui si percepiscono gli eventi della vita. Per imparare ad avere compassione per se stessi e per gli altri, Family Builders offre un corso di compassione per aiutare le persone ad affrontare gli ostacoli della vita. Pulire regolarmente il proprio spazio. Il vostro spazio fisico è un riflesso della vostra salute mentale. Ripulire il vostro spazio aiuta a ripulire la vostra mente. Fate attività fisica. L'attività fisica non solo è utile per il benessere fisico, ma anche per alleviare lo stress. Quindi, fate movimento facendo una passeggiata o ballando le vostre canzoni preferite.